Chi ha vinto il primo festival di Sanremo? Nel primo festival di Sanremo, che si è svolto nel Casino di Sanremo, ha vinto Nella Pizzi con la canzone Grazie dei fiori. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.